usiamo tecnologia nuove tecnologie non, non, non usiamo il computer non usiamo eh, ma penso che il nostro approccio sia molto tecnologico <ride> è un po come una, una, una, una propedeutica eh, ad usare poi la tecnologia, perché noi abbiamo proprio il pallino una dei ricercatori. Noi siamo dei ricercatori, io e Simone. E con i bambini ricerchiamo. Quindi noi abbiamo, arriviamo in classe con dei temi che poi investighiamo insieme ai bambini. E, e a volte costruiamo noi da casa dei meccanismi, a volte sono i bambini stessi a suggerirceli. Quindi in un certo senso stiamo computando, stiamo eh, costruendo. All'interno di questi meccanismi che costruiamo, che possono essere un semplice foglio per terra con delle regole chiare, eh, che però eh, lasciano al loro interno spazio, molto spazio, il bambino compie la sua ricerca individuale. Eh, ci piace lavorare con materiali molto poveri, eh, confrontarci sempre con dei limiti, con una carenza eh, e con la difficoltà come se ci interessasse il linguaggio macchina, quello che sta dietro, no? E non, perché noi vogliamo creare le applicazioni, non vogliamo essere utilizzatori finali. Tra te e il palmo della mano non c'è niente. Se hai un tablet qui tra te e l'informazione eh, c'è un processo, no? Che non sei tu e il medium a determinare, ma c'è un... C'è un'elaborazione, c'è cioè un, cioè un procedimento che qualcuno ha scritto per te e ha una sensibilità che dipende da, da quello che hanno scritto e una risposta che dipende da quello che hanno scritto. Mi piace la, um, cambiare, osservare gli oggetti quotidiani e, eh, con un occhio diverso, cioè il, che, che siamo noi a valorizzare trasformare con un procedimento nostro interno collaborativo eccetera stravolgere <ride> e dare significato al, all'ovvio al quotidiano al banale al povero al poco interessante eccetera attraverso i nostri occhi